Grazie Presidente, sarò brevissima soltanto per sottolineare veramente come a volte eh, in Commissione urbanistica ci arrivano delibere come questa che ci accingiamo a votare, in cui leggendo le premesse spesso da soli ci meravigliamo del fatto che l'amministrazione per arrivare a DAMA su procedimenti di questo tipo abbia impiegato non anni ma addirittura decenni. Eh, cosa che comporta e ha comportato per l'amministrazione ovviamente anche un notevole aumento dei costi eh, quindi il mio intervento è finalizzato soltanto a rimarcare questo e a dire che ci che auguriamo che, che l'amministrazione diventi sempre più un'amministrazione eh, efficiente che quindi nei prossimi anni vedremo sempre meno delibere di questo tipo quantomeno le vedremo dopo il tempo necessario necessario per prepararle e, eh, e votare, istruirle, insomma, senza aspettare decenni. Grazie.